Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format video realizzato per il blog gerardopaterna.com Oggi torno ancora sul tema dei, dei dati, della gestione degli open data con un progetto che mi ha lasciato a, a bocca aperta e che ho piacere di condividere con la comunità immobiliare. Abbiamo qui in studio eh, il buon Nicola Pisani, founder di Colori, una startup genovese. Ciao Nicola. Ciao, ciao Gerardo, grazie per allora, avermi invitato. È un piacere averti qui. Allora, bando alle ciance, passiamo subito qui al tema, alla, al cuore della questione. Allora, eh, valutazione immobiliare. No? Quale ruolo ha il contesto nella valutazione immobiliare? Ma guarda, certamente lo ha sempre storicamente avuto, la, la cosa è che oggi sempre di più con i cambiamenti in corso che stanno spingendo verso una vita sempre più urbana, grande mobilità, eh, diciamo una vita in contesti densi, eh, sta assumendo un ruolo sempre di più eh, importante e la cosa al punto tale è che insomma noi dietro questa sfida ci abbiamo voluto fare un progetto, una start-up. Perché fondamentalmente si pone in due termini, in un termine di, di un valore oggettivo e c'è una grandissima sfida sul valore percepito che questo, che questo condiziona. Mi spiego meglio, eh, il contesto fondamentalmente gli edifici se non avessero contesto si potrebbero valutare un po' come delle barche no? che in un certo senso indipendentemente dal mare che navigano e dal porto dove attraccano hanno un certo valore si può stimare ci sono molti parametri quello che noi sappiamo insomma, anche nell'esperienza un po di tutti è che il contesto è proprio quel parametro che può addirittura sovvertire gli esiti di tutti gli altri addirittura eh, potenziali o negarli completamente quindi un qualcosa che ha um, di per sé ha delle belle finiture delle belle ampi spazi eccetera eccetera, poi se sta davanti a una discarica, capiamo bene che... La questione, è, la questione però sul... quindi addirittura poi ben, gli edifici sono beni che tendono per loro natura a perdere valore di per sé, perché si consumano, diventano obsoleti, cioè, impiantisticamente, cioè. quindi... E però noi sappiamo bene che in realtà questo oggetto che non è una barca che naviga in mezzo al mare, invece alle volte i valori aumentano, alle volte i valori cambiano repentinamente e quello che sta succedendo appunto oggi è capire come intercettare questi cambiamenti e come riuscire a quantificarli. Il terzo, eh, su cui poi magari ne parliamo, ci sono, su cui noi stiamo lavorando, appunto con, con, con utili, come utilizzare i dati, come utilizzare gli analytics proprio del, della lettura del contesto per supportare questa prima parte della valutazione oggettiva. La seconda parte invece, che è altrettanto sfidante, altrettanto interessante, che forse è ancora più mutevole eh, sia in senso geografico che nel, nel tempo, è il valore soggettivo cioè, oggi sempre di più le persone hanno un'attitudine a, a un concetto di accessibilità, di esperienza che gli spazi devono restituire che, che sta portando l'idea anche dell'immobiliare da qualcosa che era di più un asset verso sempre di più un servizio dove la valutazione dell'utente finale viene veramente fatta per il tipo di, di esperienza che riesce a... E, che, e di servizio di appunto oggi qua siamo in un co-working per gli ospiti, chiaramente essere connessi con la stazione centrale, con un certo tipo di servizi, con la mobilità, diventa un fattore determinante nel decidere di stare qua piuttosto che da un'altra parte. E non ultimo, gli stili di vita. Eh, chiaramente anche nell'esperienza urbana inizia a pesare il fatto di avere spazi verdi, di avere piste ciclabili, di avere la possibilità di fare attività anche extra, diciamo ludiche o culturali e tutto questo in qualche modo è un territorio che va misurato e va quantificato su misura ok quindi insomma eh, la distribuzione della tipologia immobiliare in un quartiere possiamo avere eh, residenziale commerciale industriale la distanza e quindi la connettività rispetto alle, are alle aree verdi eh, che so io la qualità dell'aria eh, i flussi anche turistici come si muove il traffico sono tutti i fattori che vanno che dovrebbero in qualche modo andare a concorrere di fatto alla formazione del prezzo di quella determinata unità immobiliare lì posizionata. Andiamo però, facciamo un passo ancora in avanti, parliamo di eh, riqualificazione quindi del patrimonio immobiliare e di investimenti come il dato può ehm, aiutare la destinazione di questi investimenti quindi abbiamo un investitore che magari deve che si riqualificare eh, un, un immobile terracelo o un quartiere no? per pensare alla, alla, alla riqualificazione di un'intera zona che magari poi eh, ricomprende anche altri ambiti come il dato può influenzare quindi la destinazione dei capitali necessari Ah, guarda, i, gli, i momenti fondamentali di, di, di, di, questa, di queste fasi sono fondamentalmente uno, eh, supportare una profonda conoscenza del, del contesto. Noi eh, sempre di più appunto agiamo, sì, le nostre città non sono città che crescono, sono città che, che cambiano e si rigenerano al loro interno, quindi è una sfida di complessità. no? Ogni intervento si deve confrontare con ciò che lo circonda e quindi il primo passaggio è sicuramente comprendere a fondo Cosa ti circonda e cosa ti circonda può essere tradotto in opportunità, eh, sfide, costi, eh, diciamo, competitor che possono essere intorno a te o situazioni che eh, possono, come dire, agevolare o ostacolare il tuo investimento. Quindi, il dato, innanzitutto, l'evidenza del dato ti può restituire in modo chiaramente qua. Eh, come dire, la tecnologia e anche i nostri servizi avanzano nel, in quanto tempo e con che costi io riesco a darti questo tipo di, di conoscenza. È chiaro che eh, gli Open Data, gli Analytics permettono di avere un accesso più rapido a minori costi a un livello molto alto di informazione. Quindi il primo è conoscere. Secondo, eh, diventa anche eh, l'opportunità di valutare quale può essere l'impatto eh, di, di, un, di una propria iniziativa. Quindi, ok, questo è il, il sistema esistente, ma se io inizio a immaginare di mettere nuove funzioni e le colloco nel, nel sistema, come queste eh, diciamo, interagiscono col contesto? Ehm, e quindi fare e diversificare, vedere diversi scenari, la seconda opportunità e la terza opportunità è quella del monitoraggio um, ok al, alla fine io avevo questo immobile ho capito attraverso i dati che forse quello è io ero magari partito con l'idea di farci degli uffici e sto capendo che eh, al di là insomma nel, nelle pieghe di quello che mi permette la, la parte urbanistica eh, posso spingere un po di più sul commerciale perché effettivamente quella zona dei trend Demografici, di reddito pro capite, di altre attività presenti che mi, mi stanno suggerendo che posso, diciamo, ribilanciare il mio piano finanziario. Eh, bene, i processi però edilizi sono processi molto lunghi rispetto cioè o almeno tipicamente lunghi, eh, per cui qualcosa può cambiare nel frattempo. Eh, questo tipo di metodologia ti permette ovviamente di vedere se quei parametri che tu vuoi tenere sotto controllo, che tipo di trend hanno eh, e quindi eventualmente anche apportare qualche modifica. O, a investimento già realizzato, valutarne le performance per, come dire, acquisire know-how per gli interventi successivi. Ok, esagero se dico che il dato quindi può avere anche in questo caso una valenza predittiva? No, no, assolutamente no, anzi è diciamo uno dei grossi capitoli su cui è più interessante lavorare, su cui si sta lavorando, perché eh, oggi la, proprio la capacità di, di dare in pasto grandi quantità di dati e, e avere tutti diciamo, i riferimenti esterni e interni all'azienda per, per leggerli in termini di performance positive o negative e quindi fare tutto quello che in termine tecnico si chiama l'addestramento no? della validazione del, del machine learning, dell'intelligenza artificiale effettivamente permette poi di tracciare eh, delle linee predittive e quindi come dire avvicinarsi poi a, a scenari futuri o di investimento con molta più consapevolezza ma non è una consapevolezza tipica dell'analisi di mercato dall'alto ma diventa veramente cucita addosso sui parametri di base dell'azienda o dell'investitore questo è l'aspetto poi che è aderimente perché, come ripeto, ogni business a questo punto ha, può tracciare strategie diverse certo. completamente l'una dalle altre. Allora, in sintesi ti chiedo, uh, su quali progetti, io so che state collaborando con alcune amministrazioni locali, eh, ci puoi raccontare un paio di casi, studi, studio velocissimi, ecco. Sì, guarda, un caso emblematico è il lavoro che stiamo facendo con la città di Torino sullo student housing. Sì. Lo student housing è il classico esempio dove i diciamo, motivi per cui gli studenti guardano la città, le esigenze che hanno, sono completamente diverse da altri utenti. E quindi bisogna potergliela raccontare, questa città, chi offre servizi, chi offre eh, alloggi, deve poter raccontare se stesso descrivendosi secondo le necessità di questi utenti che hanno delle necessità specifiche. È molto interessante perché è un progetto che facciamo sia con dei partner immobiliari sia con la pubblica amministrazione e quindi c'è una situazione Uh, vincente e interessante per entrambi perché la Pubblica Amministrazione sta sperimentando, uh, loro hanno dei dataset molto interessanti che vogliono rendere open però non sanno che valore tirarci fuori fondamentalmente e con noi riusciamo a stressare questi dati e capire quali sono più o meno interessanti per cosa. Poi abbiamo un po' tutta la filiera, quindi abbiamo gli studenti, la pubblica amministrazione e gli operatori è un bel progetto pilota. Interessante, su questo poi torneremo in una puntata a parte. E, Colori, cosa può fare per i portali di annunci e per i siti immobiliari? Ma fondamentalmente quello che ho detto prima è la chiave... La chiave del valore sta spostando l'attenzione da descrivere il bene di per sé a soprattutto la capacità di descrivere ciò che lo circonda e fare tutto questo su misura di ogni singola esigenza di stile di vita o di business dell'utente che arriva sul portale. Quindi quello che noi diamo, diamo tutta una serie di tool per fondamentalmente andare a potenziare tantissimo questa parte e anche... Cambiare proprio la user experience, fondamentalmente non arrivare mh, scegliendo una zona e poi come dire selezionando all'interno di un elenco che adesso in modo molto schematico è un po' brutale, è un po' uno schema chiave dei, dei portali a cui siamo abituati a, ad avere invece un'esperienza un dove io inizio a selezionare i miei bisogni in termini di distanze, cosa voglio essere vicino, scuole ho i figli, non ho i figli, lavoro, voglio fare jogging e poi l'algoritmo ti permette a quel punto di trovare gli spazi della città che corrispondono a, in termini di performance a queste eh, a esigenze, queste, eh, esigenze. Certo. e a quel punto a, lì sì che si crea il classico link su cosa c'è in offerta, cosa c'è disponibile in quel momento in quelle aree e eh, diciamo, si ritorna a un'esperienza più tradizionale poi, di selezione. E allo stesso tempo l'utente che vuol fare l'investimento più importante della sua vita e vuole avere molte più informazioni dettagliate, su, magari nella short list eh, sì. sta per decidere lui, fra le ultime tre, eh, poi decide sempre la moglie, però, sì, sì, sì, però, la però diciamo, okay. può scaricare e certo. chiedere di avere molto più de dettagliata Dettaglio, analisi okay. di quello che lo circonda e andarsela a fare veramente su misura delle proprie esigenze questo in questo momento è un, è un valore aggiunto che sicuramente stiamo proponendo ai, ai vari portali grazie grazie nicola e come fa l'utente a entrare in contatto con colori ma allora colori intanto c'è il sito www.coloricolore.com esatto, e direi che il modo più semplice per, per accedere è, potete anche già fare, testare la piattaforma potete contattarci e da lì poi ci sono tutti i riferimenti o anche i social ci trovate insomma Bellissimo. grazie, grazie, grazie, Nicola. grazie a voi quindi insomma prima di chiudere ringraziando ancora Nicola